Buonasera a tutti e tutte, eh, siamo qui al pomeriggio con uh, un altro incontro della sessione di oggi e siamo in compagnia di Giulio Azzolini, un ricercatore in filosofia politica all'Università Fosca di Venezia, eh, ha trattato il pensiero politico italiano tra l'8 e il Novecento, ha trattato il debitismo, modello di democrazia, teorie critiche contemporanee e oggi è qui per parlarci di eh, oligarchia. Eh, ha pubblicato recentemente per Quadlibet Capitale, Egemonia, Sistema studio su Giovanni Enrighi nel 2018 mentre nel 2017 ha pubblicato dopo le classi dirigenti la metamorfosi delle oligarchie nell'età globale per la terza penso che a partire da, da riflessioni, che da quel testo andiamo un po' a vedere l'intervento di oggi la parola professor, al professor Armi sì. Grazie mi sentite? Ecco, sì, ora è successo. Ok, Grazie mille per questo invito, mi fa molto piacere essere qui. Io eh, parlerò un po' di oligarchia nell'età globale, come ci avevamo detto, riprendendo alcune delle cose eh, che avevo scritto nel libro dopo le classi di Gen, che era un sottotitolo che era la metamorfosi dell'oligarchia nell'età globale. E, e poi magari discutiamo insieme, che sono interessato alle vostre domande, alle vostre obiezioni, eh, insomma, alle vostre critiche. Il tema dell'oligarchia: eh, faccio una breve premessa che è questa, cioè, il problema dell'oligarchia è tornato oggetto di eh, dibattiti. Eh, dibattiti sia nella sfera pubblica più ampia, ci sono vari articoli che sono usciti su questo tema, ma ci sono anche varie ricerche accademiche, diciamo, dibattiti più tra le dirette, scientifiche. Quindi in, il tempo che abbiamo a disposizione, io non posso che indicare brevemente diciamo, i tratti principali del un quadro d'insieme, accennando, se mi riesce, nella parte finale dell'intervento, alla mia ipotesi di ricerca. Quindi, la prima questione è questa, cioè perché riflettere ancora sull'oligarchia? E effettivamente non è difficile secondo me spiegare perché, e direi che ci sono due fattori fondamentali in questo senso. Il primo è un fattore economico, socio-economico: cioè, da ormai vari decenni, quasi in ogni angolo del pianeta, la ricchezza distribuita in maniera sempre più sperequata tra persone. Tra territori e l'aumento della disuguaglianza, che è stato misurato da Di Maometto, ci sono tantissimi studi a riguardo. Lo studio più famoso, ovviamente, è quello di Picchetti. Comunque, uh, questo aumento prestigioso della disuguaglianza economica non può non ostacolare l'attuazione del principio democratico di uguaglianza politica, mm. e in particolare dopo la cosiddetta grande recessione che inizia nel 2008, 2007, 2008, si diffonde massicciamente in quasi tutte le democrazie occidentali eh, una denuncia giustificata dello scollamento, spesso si usa questa espressione, tra i pochi e i molti, tra l'establishment e il popolo, eccetera, eccetera. Quindi il primo fattore che spiega perché si è tornato a discutere di oligarchia, ragionare sull'oligarchia è molto semplice da capirsi. Poi c'è un fattore secondo me invece più prettamente politico che ha a che fare con questa dialettica, questa tenaglia populismo e tecnocrazia, cioè il successo di movimenti che vengono stigmatizzati come populistici, a volte invece si autodefiniscono. È insieme causa ed effetto di una rinnovata aspirazione a un governo ristretto, che spesso viene presentato in chiave epistocratica. Causa ed effetto, nel senso che, eh, appunto, per un verso, eh, l'affermazione di questi movimenti produce eh, la voglia in alcune parti della società civile, alcune parti della società politica, di restaurare diciamo, una forma di governo tecnocratica e dall'altra parte quanto più questa forma tecnocratica si afferma, tanto più eh, diciamo, i movimenti populistici ci in il forza, il no? successo. Quindi diciamo, siamo all'interno di una dialettica che ripropone il tema dell'oligarchia. In un caso un'oligarchia lamentata, contro l'oligarchia si forma il populismo e dall'altra parte invece un'oligarchia rivendicata, contro il populismo si sostiene l'opportunità di un governo ristretto, quindi un'oligarchia in senso neutro, non stretto Questi sono secondo me i due fattori diciamo, elementari per capire perché ancora oggi si riflette sull'oligarchia o è attualmente riflette. Detto questo, a me sembra che non c'è una grande teoria dell'oligarchia, cioè se io chiedessi a voi eh, di indicarmi a memoria alcuni libri sulla democrazia, per esempio, credo che voi non avreste grosse difficoltà a rispondermi, no? indicando una serie di classici. E lo stesso vale per varie altre categorie fondamentali della teoria politica per esempio, totalitarismo, ma anche autoritarismo, dittatura, tirannide, eccetera, eccetera. Quindi questo per dire che secondo me la nozione di oligarchia è una nozione, diciamo, tendenzialmente sottoteorizzata, eh? quantomeno se paragonata ad altre categorie classiche, tradizionali, del pensiero politico, prima tra tutte la categoria di democrazia. E, insomma, se questo è vero, che invece mi smentirete sarebbe interessante capire perché è una nozione sottoteorizzata in ogni caso dicevo, un dibattito è stato riaperto ed è un dibattito interdisciplinare nel senso che è forse necessariamente è tale eh, sono usciti negli ultimi anni alcuni lavori interessanti che io vi cito perché magari poi di di approfondire l'argomento. Per esempio un bellissimo libro di Emmanuel Caillet che si intitola Pensée l'oligarchia a Atene, insomma, pensare l'oligarchia a Atene tra il V e il IV secolo e il sottotitolo è Aspetti di una ideologia pubblicato da Le Belle Lettres a Pari Parigi nel 2016. Questo è un libro di storia intellettuale, diciamo, un libro che racconta come il concetto di oligarchia si è formato ad Atene appunto tra il V e il IV secolo ed è un libro di grande, di grande interesse, di grande rigore, che accentua, come dicevo la dimensione concettuale, ideale, intellettuale della ricerca e che però necessariamente fa i conti con la sfera politica, con la sfera militare un libro invece di storia, non di storia intellettuale, ma di storia, direi, di storia politica, è un libro di Matthew Simonton, che si chiama Classical Greek Oligarchy: A Political History, che è appunto un libro che spiega come anche le poles greche dovessero essere considerate invece come oligarchie. Mm -hmm. Ovviamente questo libro ha un'accentuazione sulla dimensione della storia politica, ma coinvolge necessariamente anche il dibattito filosofico e intellettuale che è impurato. Poi ci sono gli studi economici, qui io direi che, insomma, quanto ne so, le cose più lucide che ho letto sull'oligarchia nell'ambito degli studi economici sono quelle di Branco Milanovic, che ha questo... Eh, grande studioso di disuguaglianze che ha lavorato tanto tempo alla Banca Mondiale, adesso l'ho perso di vista, non so quale università insegna, insomma, ha pubblicato da ultimo un libro che si intitolava Capitalism Alone, che è stato tradotto nei vari paesi in modi molto diversi. Eh, in italiano credo sia capitalismo contro capitalismo, cioè sarebbe il capitalismo cinese contro il capitalismo americano per la terza uscita. Poi ci sono diciamo, degli studi di sociologia, anche se nell'ambito diciamo, della sociologia sì certo ci sono studi che hanno a che fare indirettamente con l'oligarchia, ma non tantissimi a me sembra che trattino l'oligarchia come tale, cioè che chiamino l'oligarchia... Eh, processi, dinamiche che, insomma, noi siamo soliti pubblicare in questo modo. Quindi, insomma, la riflessione si è sviluppata, la missione ma la riflessione si sta sviluppando ed è una riflessione interdisciplinare e, secondo me, un buon modo per cominciare a fare chiarezza su questo concetto è prendere in considerazione gli studi politici Temporanti che riguardano la libertà, quindi su questo mi vorrei concentrare. E vorrei dire che questi studi, dico studi politici nel senso che non sono gli studi prettamente di filosofia politica o di teoria politica americana, ma sono anche per esempio studi di politica comparata, come si usa dire, di scienza politica nel senso più ampio. E, insomma, sono gli studi politici di, di vario taglio, anche legati per esempio alla filosofia del diritto, alla storia del diritto, eccetera, soprattutto sviluppati diciamo, in ambito anglosassone negli ultimi 10-15 anni. Questi studi, secondo me, possono essere compresi eh, in modo utile attraverso una griglia diciamo, di tre significati che io in parte l'ho già indicato in una piccola nota in quel libro del 2017, però ora vorrei ampliare no, questo, questo discorso, perché a me sembra che questi studi politici evidenzino la permanenza di tre significati fondamentali del termine oligarchia. Eh, tre significati che si eh, manifestano, che emergono esattamente ad Atene tra il V e il IV secolo a.C. in stretta correlazione con le vicende istituzionali e militari di Atene. cioè dopo Platone, dopo Aristotele la parola oligarchia viene per lo più adoperata in un'accezione negativa spregiativa forse si potrebbe anche dire cioè come una forma corrotta di regime politico, con una forma corretta del regime aristocratico, innanzitutto, no? questa, secondo, questa è l'idea di Aristotele. Insomma. E perché corrotta? Perché l'oligarchia fondamentalmente altro non è che una plutocrazia, cioè è il potere dei ricchi, il governo dei ricchi. Quindi il significato dell'oligarchia nel corso dei secoli mm. resta grosso modo immutato e indica il governo insomma, la forma di regime in cui governano pochi ricchi una forma di regime corrotto, quindi i due significati fondamentali sono questo regime corrotto e plutocrazia, governo dei ricchi significati che sono evidentemente intrecciati cioè è una forma di regime corrotto, perché governa non i migliori, come è la pretesa dell'aristocrazia, ma i più ricchi, Quindi una forma di plutocrazia. Questi sono i due significati eh, fondamentali, che ripeto sono intrecciati, diciamo. possono essere distinti così analiticamente, però sono storicamente intrecciati. Poi c'è un terzo che invece è il significato come dire, etimologico, che però viene come dire, riscattato come tale soltanto nel corso del Novecento. E qui è fondamentale la riflessione di una corrente che viene chiamata elitista, mm. sì, cioè, cioè, anche nota come teoria di B. Mm. Questa corrente attribuisce al... Termine oligarchia e il suo significato etimologico, cioè governo dei pochi, comando dei pochi, quindi lascia assolutamente indeterminato qual è l'elemento qualificante di questi pochi, quindi su questo tornerò. Io vorrei fare adesso molto semplicemente un'analisi dei modi in cui l'oligarchia come plutocrazia è stata riproposta, rilanciata nel dibattito contemporaneo, dei modi in cui l'oligarchia come forma di regime corrotto è stata riproposta nel pensiero politico contemporaneo e poi dire qualcosa su una possibile rilettura della questione oligarchica in chiave elitista. No? Questa cioè, è la mia prospettiva. Quindi cominciava oligarchia come plutocrazia. Questo significato dell'oligarchia come plutocrazia è stato rilanciato diciamo, con forza, si potrebbe dire, negli ultimi anni da vari lavori. Eh, un libro importante, forse è già capitato di discutere, o al quale alcuni nostri ospiti magari avevano fatto cenno, Questo libro è L'odio per la democrazia. Pubblicato da un filosofo marxista profondo, originale che è Jean Gransier, un allievo collaboratore di serve, tu lo conosci perché fai delle idee, quindi eh, insomma, è lo stesso ambiente no, di filiazione artusseriana, poi a propagini di in varie. Lanzier ha scritto questo libro eh, nel 2005, L'Odio per la democrazia, in cui emerge con forza il tema dell'oligarchia oligarchia come plutocrazia. Poi è interessante segnalare anche un altro autore americano, che si chiama Jeffrey Edward Green, che ha scritto due libri interessanti, uno diciamo, è una sorta di elogio della democrazia plebiscitaria e l'altro, invece, è un elogio della eh, democrazia plebea, chiamata. Eh, però, relativamente al problema eh, di cui stiamo parlando oggi, si può leggere utilmente un suo saggio breve, che è stato pubblicato sulla rivista Constellations, e il titolo, ve lo leggo cioè, in italiano, è Il liberalismo e il problema della plutocrazia. Lui cioè, sostiene che questo sia quello della plutocrazia, uno dei nervi scoperti del liberalismo. Chi però più si è sforzato per riportare in me quello quella che lui chiama una visione materialistica dell'oligarchia, cioè fondamentalmente l'oligarchia come plutocrazia, è stato un, uno scienziato politico corporativista, magari conoscete anche lui, si chiama Jeffrey Winters, Winters, eh, che nel 2011 ha pubblicato da Cambridge, University Press, un libro che si intitola Holger. Ora vi dico in poche battute quali sono le tesi fondamentali di Winters, perché sono interessanti, sono le tesi che sono state poi discusse ampiamente da vari autori. Eh, insomma, anche in Italia in qualche modo se ne è parlato potete essere tratta un pochettino nei ordinati in un eh, libricino che ha pubblicato di recente per la terza che si a pochi contro molti che pure torna su questi temi, insomma Winters distingue mh, i super ricchi dagli oligarchi, i ricchi, i super ricchi gli oligarchi. per lui L'oligarchia è semplicemente il gruppo di super ricchi che collabora per proteggere le proprie gigantesche fortune. Quindi ciò che rende oligarchici i super ricchi è la loro capacità di difendere i propri redditi e i propri patrimoni. Quindi su molte materie evidentemente i super ricchi discordano, come è ovvio, configono anche, Competono, quindi la loro incidenza può essere eh, minima, può essere nulla, però c'è un punto, secondo me, su cui tutti necessariamente convergono, cioè la difesa delle ricchezze individuali. Questo è l'obiettivo della oligarchia, che rende tutti gli altri obiettivi secondari, questo è lo scopo. Qualificante l'oligarchia, che rimane sempre lo stesso. Cambiano i modi in cui questo obiettivo viene perseguito. L'obiettivo, ripeto, è difendere le proprie ricchezze. Mm -hmm. E per comprendere i vari tipi di oligarchia, Winters, che ripeto, è un comparativista, suggerisce di combinare due misure. Da un lato il grado di coinvolgimento degli oligarchi nel sistema di protezione della proprietà, e dall'altro il grado di collegialità nel sistema di governo. Sulla base di questi criteri identifica quattro tipi ideali di oligarchia che secondo lui si sono così, eh, avvicendati in ogni luogo e in ogni tempo e dice così, se le oligarchie prevedono il fatto che i superricchi proteggano personalmente le proprie ricchezze e le proprie reali, allora possono essere dette queste oligarchie belligeranti oppure be dirigenti. Belligeranti o dirigenti a seconda che la collegialità sia scarsa, come nelle file tra i grandi, oppure più accentuata, come no, la fede di Winters in Antica Terra, nella Roma repubblicana. Le, le oligarchie disarmate invece possono essere sultanistiche oppure civili, a seconda che il sistema coercivo sia accentrato dalle mani di un singolo oppure gestito in modo impersonale dello Stato moderno. E' qui per il caso degli Stati Uniti, quindi ciò che più ci interessa è il discorso riguardante le oligarchie civili, cioè è la fatti nella quale ci troveremo. E secondo Winters l'obiettivo primario degli oligarchi in questo contesto è ciò, eludere la tassazione, sottrarsi quanto più possibile alla tassazione. Questo è il rischio che può ritardare il ritmo di crescita patrimoniale, che può redistribuire la ricchezza verso il basso. E secondo Winters, dagli anni '70 in avanti sarebbe stata creata quella che lui chiama una sorta di industria di difesa del reddito, una sorta di industria oligarchica composta di vari elementi, cioè agenzie di consulenza patrimoniale lobbisti, think tanks eh, segmenti dell'industria assicurativa studi legali un'industria che serve agli oligarchi per sfruttare appieno le potenzialità che l'ordine economico contemporaneo consente loro per proteggere le proprie ricchezze. opportunità di tarni, eh, così cioè il gym shopping, di offshoring. Quindi stiamo parlando di un'industria che va ben oltre il semplice lobbismo, non è semplicemente una questione di lobby, appunto, no? ma è un'industria pianificata in modo tale da sfruttare tutti gli spazi che l'ordine economico globale e giuridico globale consente. Il caso degli Stati Uniti, ma il discorso forse vale anche per l'Europa, dimostra che le oligarchie, intese come questo gruppo, non una forma di governo, ma un gruppo di persone. Queste oligarchie come gruppo, con la loro veste civile, non risparmiano i regimi liberal-democratici, cioè che sono fondati sul riconoscimento di pari diritti a ciascuno di La partecipazione popolare ai regimi liberal-democratici può contrastare l'autoreferenzialità diciamo, delle oligarchie pubbliche, delle, delle elite politiche, dell'amministrazione per certi versi, ma difficilmente riuscirà a scalfire, secondo Winters, le forme massive di concentrazione delle ricchezze e del potere. Anzi, per certi versi si potrebbe dire che la tesi che la verità mai affermata in modo esplicito, ma non sappiamo dire uh, implicita, questo sì, forse, nel testo di Winters è che l'oligarchia non solo è compatibile con la democrazia, ma è per certi versi una sua precondizione, la democrazia liberale, intendiamo. nel senso che l'instaurazione e il consolidamento delle cosiddette democrazie moderne, secondo lui. Bene, l'installazione e il consigliamento si decifrano anche con la promessa di non muocere oltremodo ai superiuti, cioè tra stati liberali democratici e oligarchie civili si realizzerà una sorta di scambio politico, cioè i primi proteggono le ricchezze, delle seconde, a patto di vedersi ceduta una certa quota del loro profitto. Ora, secondo me questa analisi ha una serie di limiti, ha un indubbio interesse secondo me, ma ha una serie di limiti perché non chiarisce bene i passaggi da un tipo di oligarchia all'altra, non esamina soprattutto i processi interni a ciascuna tipologia, per esempio insomma, sarebbe interessante approfondire nesso tra lo sviluppo di questa industria di difesa del reddito e eh, la fase che, che viene chiamata neoliberale, eh? il declino dei partiti politici, sindacali, sindacati, fare delle connessioni più ampie insomma, rispetto a quelle che non, non troviamo nel suo lavoro. Poi dobbiamo analizzare i processi di formazione delle cioè manca un'indagine sulle, sulle origini sociali, geografiche, generazionali, manca un'indagine sugli sforzi per acquisire, oltre che conservare e ampliare le ricchezze, no? che sono l'elemento qualificante dell'oligarchia secondo Winters. E poi, e questo secondo me è l'ultimo difetto, non, non vengono indagati i processi di soggettivazione dell'oligarchia. Cioè manca un'indagine su come le oligarchie percepiscono il loro ruolo sociale e in generale sulle loro battaglie ideologiche. Questa è una dimensione che è, insomma, direi, a sette. Seconda lettura. L'oligarchia come corruzione, come forma di corruzione. Corruzione di che cosa? L'accento in questo caso cade sui processi di deterioramento del sistema politico e del sistema sociale e qui ci sono due diciamo, correnti che lavorano alla rilettura del tema dell'oligarchia come una forma di corruzione del sistema politico e del sistema sociale. Una è la corrente cosiddetta neorepubblicana, eh, per esempio John McCormick. Forse ne avete sentito parlare, insomma John McCormick che è un scienziato politico americano che ha scritto un libro molto fortunato una decina di anni fa che si chiama Machiavellian Democracy, democrazia machiavelliana. È stato tradotto anche in italiano adesso, con una prefazione lunghissima che aggiorna il dibattito, insomma un libro vi raccomando, pubblicato da Biella in Italia, democrazia machiavelliana. Un'altra autrice da tenere in considerazione è Camilla Vergara, che era un in parte di Cormick e in parte di Nadia Olminati. Ha studiato a Columbia, poi sua studiato a Cambridge. Insomma. E ha scritto un libro importante che si chiama Systemic Corruption, cioè corruzione sistemica. Questi sono due esponenti, i più rilevanti di questo approccio neorepublicano al Camarolino. Poi c'è una lettura marxista. La questione dell'oligarchia, anche se il termine oligarchia non è un termine chiave, di nuovo torniamo al problema che non sono è sottotiturizzato nella, nella letteratura marxista. E, e però qui, diciamo, forse sono interessanti, possono essere segnati questi due autori che sono Dardot e Laval cioè gli autori di un libro che si chiama Nuova ragione del mondo che tu conosci senz'altro che lavorano sempre andando a in questa università alle porte di Parigi e, e che hanno lavorato esattamente su questo tema dell'oligarchia come forma di corruzione non del sistema politico che è stata la prospettiva dei non repubblicani ma del sistema sociale so, la forma di corruzione del capitalismo del capitalismo fondato sul compromesso socialdemocratico. Corruzione sistemica. Eh, secondo Bergara, questa espressione corruzione sistemica indica un processo di qui cito oligarchizzazione. Un processo di oligarchizzazione lento e lungo termine della struttura politica della società. Quindi questo deterioramento su cui lei concorda con quello che è in qualche modo il suo maestro o comunque il suo ispiratore su questo, che è John McCormick, questo deterioramento non conduce né a una oligarchia illiberale, cioè a un regime in cui governano i pochi senza vincoli costituzionali, perseguendo esplicitamente interessi personali in particolari, non è questo il punto, non è nemmeno la tanto chiacchierata democrazia illiberale. Orbán, cioè, eh? cioè, un regime in cui gli interessi della maggioranza impersonati da un capo prevaricano sui diritti delle minoranze, non è questo la corruzione sistemica che a lei interessa e che secondo lei caratterizza gli Stati Uniti in parte delle società europee agisce diversamente, cioè, svuota le democrazie dall'interno, eh? conserva la forma, ma modifica la sostanza. I parlamenti vengono eletti regolarmente ma rispondono sempre di più ai grandi potentati economici piuttosto che agli elettori. I diritti, come quello al lavoro, per esempio, sono sì riconosciuti sulla carta, ma sono fondamentalmente inattuati, inesigibili. E i poteri pubblici, che pure sono separati di fatto vengono, separati di diritto, vengono accentrati di fatto attraverso vari, vari, vari meccanismi, uno dei quali è il famoso meccanismo delle, delle porte girevoli, insomma, no? per cui devono essere una parte ed entrano l'altra. Magistratura, politica, non so, si potrebbero fare tanti figli. Ora, questa è la diagnosi, è una diagnosi radicale, come capite bene, e di fronte a questa diagnosi, insomma, quello che sostengono Vergara e McCormick è vabbè, ma queste democrazie liberali che hanno consentito uno spostamento della ricchezza così massiccio dalla parte più povera della popolazione, verso, verso una minoranza, poi non solo più povera, ma più Italia, la verso una minoranza di ricchissimi possono essere come dire, protette o debbono essere trasformate alla radice. Eh? E loro propongono questa seconda soluzione, cioè ritengono necessario introdurre delle trasformazioni di rango costituzionale eh? che vanno nel senso del repubblicanesimo, dove si distingue il repubblicanesimo dalla teoria democratica si su questo punto, cioè loro ritengono che in qualche modo la separazione tra i pochi e i molti, diciamo così in senso generalissimo, sia sostanzialmente inevitabile, sia una sorta di legge sociologica che ha caratterizzato ogni società, insomma, bisogna farci conto. Il punto è che solo formalizzandola diventa possibile impedirne gli effetti proprietari. Quindi solo l'istituzionalizzazione, a loro viso, di un potere plebeo, cioè che cosa vuol dire? Un potere, eh, una sorta di tribunato del popolo, in cui i rappresentanti possono essere scelti solo tra coloro che hanno una certa quota di reddito, che appartengono a una certa classe sociale, eccetera. L'istituzionalizzazione di questa forma di tribunato popolare... Anzi, della plebe, eh, consentirebbe secondo loro di, qui cito un'espressione machiavelliana, per loro è fondamentale, ovviare alla insolenza dei nobili, eh, cioè eh, punire i grandi, no? si tratterebbe di istituzionalizzare il potere plebeo come autorità suprema in una struttura costituzionale dunque vista. Quindi viene rotta l'idea su cui si fonda la democrazia moderna, cioè di un popolo costituito da individui liberi uguali, che è ripristinato un sistema misto, visto nel senso che prevede alcune cariche universalistiche, ma alcune cariche invece legate a determinati scetti sociali, a determinati gruppi sociali. Ripeto, è solo istituzionalizzando una disparità sociale che è possibile evitare che questa disparità, sotto un cerchio di una politica che è diciamo astrattamente uguale per tutti, no, sia più Ora, anche questa posizione, secondo me, cioè, Presenta alcuni difetti, come, come, come tutti, insomma, tutto, come, come è necessario che sia. Insomma. I difetti, beh, beh, diciamo nei discorsi che voi trovate in Cornic, in Bergara, eccetera, eh, si legge poco sulle trasformazioni che a partire dagli anni Ottanta, hanno indebolito tutti così, i cosiddetti corpi intermedi, sindacati, partiti. Cioè si potrebbe dire, ah, ma c'è stato un tempo, sì, forse diciamo, era una circostanza particolare, cioè una forma di politicizzazione delle esistenze, eccetera, eccetera, ma insomma, i cosiddetti 30 gloriosi in cui queste istituzioni liberali e democratica hanno garantito e hanno anche favorito un accorciamento della distanza tra le cittadini popolari. Cioè. Quindi, come dire, allora forse il problema non è nelle strutture, eh, nelle istituzioni stesse, ma è negli attori politici, nelle culture che animano queste strutture, che va cercato come dire, il motivo della corruzione oligarchica, su cui pure possiamo combattere. In più non si trova nei loro discorsi diciamo, un'analisi, secondo me, adeguata delle lotte di, di nuovo, ideologiche non c'è un'analisi dell'impatto dell dei nuovi media non c'è un'analisi dell'impatto dell delle relazioni internazionali della globalizzazione su questi processi ma l'obiezione teorica di fondo è quella che parte già indicavo prima e cioè istituzionalizzare sul piano politico la disuguaglianza sociale è una pretesa diciamo, che rischia di essere se non antimoderna antidemocratica No? perché la democrazia si fonda sul riconoscimento di un popolo unico, mentre il neorepubblicanesimo pretende di separare il popolo in due, la plebe da una parte e i grandi diciamo, dall'altra. Quindi profilano un edificio istituzionale che riflette certi diversi non cittadini di pericolari, e sotto questo profilo si tratta di una soluzione assolutamente diversa rispetto a quella che voi trovate negli autori marxisti che citavo da et Laval perché nella loro prospettiva ovviamente cioè, il marxismo è un figlio comunque dell'iluminismo no? un figlio diarettico se volete ma insomma non è pensabile il marxismo senza un terreno milistico cioè universalistico il marxismo condivide con il liberalismo l'ideale universalistico mm. e quindi la soluzione che trovate, l'indicazione, la strada da percorrere, trovate nei testi di Laval, la, esemplari di un approccio marxista alla oligarchia come forma di corruzione del regime capitalistico, lì l'ideale di una democrazia radicale, di una democrazia conflittuale. Quindi non c'è l'impianto neorepubblicano che trovate invece in Colombo e in, in, in, in Gara. Ora, so, dai, queste teorie pongono un problema serio, cioè sia, sia le teorie neorepubblicane sia le teorie marxiste, sia la teoria che vi dicevo prima di Wittas, cioè, che è una forma di plutocrazia. Cioè, il problema so, è molto serio è che i regimi liberal democratici occidentali sono estremamente permeabili a una forma di dominio plutocratico. Ora, se questa permeabilità sia, come dire, necessaria oppure contingente per una serie di ragioni che avrebbero analizzate, è un tema di discussione, naturalmente. Però ciò che a me sembra, come dire, indubbio è che i regimi liberal democratici occidentali sono permeabili da questo dominio tuttocratico. Questo è un problema con cui secondo me bisogna fare i conti. È lo stesso in Cina, è lo stesso in Russia, eccetera, eccetera, qui magari ne parliamo in fase di discussione. Così vengo alla terza accezione mh, del concetto di oligarchia quella elitista, perché l'operazione diciamo, che io sottopongo alla vostra attenzione, diciamo, su cui ho già lavorato ma vorrei approfondire la ricerca in questo senso, è un'operazione che consiste nel riscoprire il modo in cui la teoria dell'elite ha guardato alla questione dell'oligarchia, riscoprendo, come dicevo, il significato etimologico di comando di pochi. Come ampiamente noto, diciamo, la tesi fondamentale della teoria dell'elite, una la tesi, diciamo, vuoi, molto banale e elementare, è che le società di ogni tempo e ogni luogo sono tendenzialmente soggette a una ristretta cerchia di potere che domina o egemonizza, dirige, governa, controlla il resto della popolazione tramite ideologie e istituzioni di volta in volta diverse. Quindi il significato del termine in questione, del termine oligarchia non si colora di un'accezione negativa, voglio, sono dei cosiddetti elitisti, eh? per esempio Gaetano Mosca, il Fredo Pareto, Robert Nichols, che sta in la triade, la prima generazione di Edizioni. Quando come sapete c'era stata una grossa polemica tra Pareto e Mosca su chi per primo dei due avesse inventato la teoria dell'elite, che sarebbe l'espressione di Pareto, o in teoria della classe politica, che sarebbe l'espressione che preferiva usare Pierta Mosca. Comunque, questo è un inciso. Eh, fatto sta che il significato del termine in questione, dicevo, non si colora di un'accezione negativa, ma acquisisce un valore neutro, perché non è una forma corrotta di religione, è eh, semplicemente il comando dei pochi, che è necessario, che è inevitabile, è eh, indispensabile, diciamo. eh, Quindi bisogna farci vedere. Ma questo significato, che ripeto è neutro e non peggiorativo, è anche insieme più ampio, per dei pochi sì, ma quali? In quali settori? Ed è indeterminato. Quindi la portata di questo significato è più ampia e più indeterminata rispetto alle posizioni tradizionali, perché, perché non si riferisce solamente al dominio dei ricchi, ma che in generale al dominio dei potenti, da dove però il potere può dipendere oltre che dalla ricchezza, dalla molteplicità di altri fattori, dalla cultura, dalla virtù politica, dalla capacità organizzativa, dal prestigio sociale, dalla forza militare. Non è un caso, naturalmente, che questa accezione si affermi nel corso del Novecento, cioè nell'epoca in cui si afferma la politica di massa, eh? in cui si affermano i partiti, reazionali di massa, come gli Togliatti, ma di massa, appunto, no? questa è la grande novità anche del fascismo. Quindi, sul piano analitico, la neutralizzazione e l'allargamento della nozione di oligarchia, che non è equivale più alla mera plutocrazia, spinge ad ampliare e ad affinare lo sguardo. Stimolando a individuare i gruppi di potere, cioè le oligarchie, questa è un'accezione generalissima, ampia, debole, se volete, in qualsiasi ambito della vita associata e in qualsiasi paese, di nuovo ben al di là della divisione tra Oriente e Occidente, tra democrazie orientali, e dittature occidentali, dittature orientali, così via. Recuperare questo significato neutro, ampio, generalissimo del concetto di oligarchia è però, secondo me, solo il primo passo da fare nella rilettura dell'elitismo. Cioè è un passo che non avrebbe nemmeno che senso se non fosse accompagnato, dal mio punto di vista, da un secondo passo, che consiste in questo, nello storicizzare i concetti impiegati dall'elitismo. Questa è un'operazione che non è mai stata compiuta in modo sistematico, forse non è mai stata fatta. E che per essere realizzata richiede preliminarmente riconoscere che la teoria dell'elite non ha soltanto diciamo, risematizzato il concetto di oligarchia, che ripeto, non vuol dire più una forma di regime corrotto che concede una pedocrazia, la teoria dell'elite ha anche, per così dire, inventato altri concetti. Per esempio il concetto di elite, il concetto di classe politica, il concetto di classe dirigente. Beh, a mio avviso questi concetti devono essere storicizzati e se storicizzati consentono di comprendere che essi non sono altro che specificazioni di questo concetto generale, generalissimo di oligarchia. Cioè Sono diverse forme di oligarchia sono una forma di oligarchia, le classi leggianti sono un'altra forma di oligarchia, le classi dominanti sono un'altra forma di oligarchia. Quindi rinnovare l'approccio oligista secondo me impone di analizzare ogni tipo di oligarchia, privata, pubblica, economica, politica, culturale, e di esaminare caso per caso non solo i meccanismi di concentrazione delle risorse, e gli strumenti di legittimazione e perpetuazione del potere, ma anche direi i processi storici, come si dice oggi, con diciamo, un gergo diciamo, di matrice fucoltiana, di soggettivazione. No? Si tratta di capire i processi di soggettivazione dell'oligarchia, cioè i modi in cui le oligarchie pensano se stesse e i modi in cui le oligarchie vengono pensate. Perché? Perché le oligarchie non si proclamano mai tali molto raro trovare una oligarchia che sia autoproclamitaria. Quindi si tratta di capire come vengono identificate all'opinione pubblica e come esse stesse identificano il loro ruolo, la loro funzione sociale e civile. Molto schematicamente, poi magari avremo modo di tornare su questo... C'ho ancora una decina di minuti, vero? Sì, sì. Eh, molto schematicamente, dicevo, nel lungo secondo dopoguerra, Diciamo no, le prima l'espressione di Furastier, la famosa espressione di 30 Le oligarchie erano tendenzialmente percepite, questa è la mia tesi almeno, e si percepivano come classi dirigenti, cioè come oligarchie nelle quali la componente privata e la componente pubblica collaboravano, naturalmente confliggevano, ma collaboravano anche in vista di un interesse generale che era un interesse nazionale. Cioè eravamo all'interno di un capitalismo diciamo, internazionale e i partiti di massa, che erano uno strumento di democratizzazione, contribuivano ad allargare e a diversificare le classi dirigenti, diversificare dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale, nonché a stabilire un canale di comunicazione tra le classi dirigenti e il resto della popolazione quindi hanno stesso parte delle classi dirigenti e diciamo, strumento di comunicazione tra le classi dirigenti e il resto della popolazione. La mia tesi è che nell'età della globalizzazione cosiddetta neoliberale gli interessi delle classi politiche e gli interessi dei vertice del settore economico privato non combaciano più o comunque non combaciano più allo stesso modo. Quindi le oligarchie stentano a identificarsi in classi dirigenti nazionali, ma questo non significa, poiché la legge delle oligarchie, quella che mica si chiama la legge di ferro delle oligarchie, non, non muore mai, questo non significa che fatto che non esistano più classi dirigenti nel senso che dicevo prima non esistano più oligarchie e le oligarchie permangono ma che tipo di oligarchie? cioè quali sono i modi in cui queste oligarchie si identificano e vengono identificate e a me sembra che sul versante privato e segnatamente imprenditoriale proprietari, manager di grandi imprese c'è un altro diciamo, Abbiano smesso di concepirsi come il pilastro tendenzialmente complementare a quello pubblico di tassi dirigenti nazionali e si vedono piuttosto come gruppi di interesse volti a premere sulle istituzioni pubbliche affinché le misure di governo risultino il più possibile vantaggiose per le loro aziende di riferimento. Quindi premono dall'esterno governi per ottenere dei vantaggi particolari. E questa è una, come dire, è una differenza molto forte rispetto alle classi dirigenti economiche del tempo. Sul piano pubblico e segnatamente politico la destrutturazione dei grandi partiti, delle culture, delle elite politiche, eh, fa sì che le principali figure oligarchiche del mondo contemporaneo in ambito politico e pubblico siano diciamo, per un verso i capi politici e per l'altro verso i cosiddetti tecnocrati eh? cioè da un lato c'è una tendenza alla presidenzializzazione dei sistemi politici alla personalizzazione dei processi politici e dall'altra c'è una tendenza diciamo tecnocratica che si esprime in vario modo no? non soltanto in termini tecnici, ma per esempio, in questo senso, il ruolo dell'Unione Europea è rilevante no? nel come dire, sequestrare tutta una serie di materie alla controversia politica mh? e eh, diciamo, il problema della tecnocrazia probabilmente è ancora più accentuato e più pericoloso forse rispetto a quello della personalizzazione della politica che no, secondo alcuni autori è, è. La scoperta dell'acqua calda perché è già pericola, perché, è già... perché la politica è sempre stata legata alle grandi personalità, In questo è un modo che noi discutiamo dopo. Quindi, insomma, questo per dire cosa? Che, allora, nella mia prospettiva, il concetto di oligarchia va assunto nell'ottica elitista. Si tratta però di vedere storicamente come queste oligarchie, intese in senso ampio, si incarnino, come vengono identificate e come si auto identifichino E classe vigente in modo storicamente dato. Di manifestarsi l'oligarchia. L'elite politica è un altro modo, per certi versi complementare, per certi versi no. E a mio avviso, questo è l'ultimo punto che voglio toccare: eh, diciamo, dire, in qualche modo una proposta. Si tratta di riannodare il filo che collega democrazia ed elite. Questa è un'operazione che mi rendo conto essere non solo controcorrente, ma per certi versi è una causa persa, perché è chiaro che quando il termine diciamo, comincia ad acquisire una connotazione negativa, e il termine elite, diciamo, si può dire che non l'abbia, provare a rilanciarlo in chiaro democratico e progressista è chiaro che insomma, è molto difficile, però io per appunto lì, poi magari discutiamo. Però voglio diciamo, evitare questo equivoco, perché nel corso del Novecento, in particolare nella seconda metà del XX secolo, si è affermata, e questa è forse la teoria democratica mainstream, per lo meno in certi ambienti, la cosiddetta teoria elitista della democrazia. Spesso diciamo, chiamata anche teoria minima della democrazia, teoria procedurale della democrazia, allora, il pregio principale di questa teoria, che viene fatta risalire spesso a Schumpeter, anche se io non sono d'accordo, eh, secondo me è più figlia, diciamo, dello schumpeterismo e di Anthony Downs, che è il teoria economica della democrazia. Vabbè, comunque questa è una parentesi. Mettiamo pure, pure la teoria schumpeteriana, notata, anche così, la teoria schumpeteriana. Beh, insomma, in questa teoria, secondo me, c'è cioè un pregio, cioè il pregio è stato quello di attribuire un significato neutro quando non apprezzativo al termine di vita. Una parola che invece nell'accezione volgare indica una minoranza di potere chiusa e autoreferenziale, e che invece propriamente si riferisce a una forma specifica di oligarchia, cioè a una minoranza di valore. Che in democrazia è scelta dal basso nel caso delle elezioni, oppure dall'alto nel caso dei concorsi pubblici per selezionare il personale amministrativo o il professore universitario, eccetera, eccetera. Comunque in un contesto che si suppone consapevole, informato, pluralistico, aperto. Ah. È aperta in teoria. Quantomeno il concetto vuol dire questo poi se poi di fatti si realizza qualcos'altro, però magari non è, giusto, non è giusto chiamarla elite. Questo è il pregio secondo me di questa teoria in vista della democrazia. Però un difetto, anzi due difetti. Il primo è questo, che secondo me si dato una posizione fuorviante, perché ci cioè fa pensare alla possibilità che la democrazia possa fare a meno delle dell'elite intese in senso neutro oppure delle oligarchie tese di uova in senso neutro. Cioè possa fare almeno delle mediazioni nell'esercizio della sua età popolare. E questa, secondo me, è un'illusione che è destinata a generare delusione. Quindi, il primo elemento secondo me difettoso è questo rischio di essere una posizione furbia. Poi però si tratta, e questo è il secondo difetto, di una teoria inoltre riduttiva, perché in questa rappresentazione che è effettivamente demofobica, come si dice, cioè ha paura del popolo, il cittadino è ridotto a elettore, cioè a spettatore passivo di una scena politica animata da minoranze attive che si contengono il potere l'une con le la famosa metafora del mercato politico, insomma, no? il, il ruolo dell'elettore è, è equiparato a quello del consumatore, che acquista così come il consumatore acquista la merce, così l'elettore sceglie un partito oppure un altro, no? a seconda della campagna pubblicitaria più o meno efficace. Questo non funziona. E infatti, questa diciamo, è la, il, diciamo, la mia inversione, quello che io propongo. Non è tanto una teoria elitista della democrazia, ma una teoria democratica delle elite politiche. Qual è la differenza? Beh, innanzitutto un'enfasi sull'idea che il concetto elite diciamo, trovi la sua massima espressione nell'ambito politico, quindi non tanto elite appunto tecnocratiche, ma elite politiche, cioè elite selezionate dal basso e non soltanto elette, ma elette consapevolmente, eh, dopo un dibattito, eccetera, eccetera. elite aperte, controllabili, pluralistiche, sostituibili e soprattutto responsabili. No? Ed è chiaro che tutte le nostre leggi elettorali ultime scegliere eh, i parlamentari ci cioè, avrà allora, a evitare che questo tipo di elite si, si crei no? ma poi secondo me se questo concetto di elite continua a custodire un potenziale critico è perché implica un giudizio autrui, quindi in qualche modo è uno sprone a migliorare la qualità della rappresentanza politica, implica un giudizio che è costante, che sempre rivedibile, cioè la qualifica di elite non spetta di per sé e una volta per tutte a coloro che occupino una posizione di vertice. Una visione che Sartori chiamava altimetrica dell'elite. No? Ma la qualifica di elite mi attribuita a chi si sforza costantemente di meritarla. Mm -hmm. Questa posizione, secondo me, può essere più realista è anche più aperta rispetto alla posizione che troviamo nella teoria della democrazia. Più realista nel senso che ammette che la mediazione sociale e politica delle ignoranze è inevitabile, perciò chiarisce che l'oligarchia intesa in senso neutro è una necessità indispensabile, ineliminabile e quindi diciamo che politica è una forma specifica di oligarchia preferibile ad altre vuol dire è necessario che tu debba fare i conti con l'oligarchia punto è, quale oligarchia? meglio questa o meglio quest'altra o meglio quest'altra cosa. l'itmo oligarchia forse è una forma di oligarchia preferibile ad altre all'interno di una prospettiva democratica quindi questo è secondo me l'elemento realista diciamo no? tanto più se consideriamo il fatto che chi ha più bisogno di elite politica nel senso che, che dicevo adesso naturalmente, non nel senso progare che va per la maggiore beh, è ovviamente la sono le fasce più svantaggiate della popolazione no? quindi diciamo anche una teoria non solo democratica ma progressista delle elite politiche secondo me non è così stravagante come potrebbe sembrare. E poi questa visione secondo me è più aperta perché non implica che l'azione politica debba essere delegata in tutto e per tutto alle elite politiche. Le elite politiche nella loro prospettiva sono soltanto uno dei soggetti necessari al buon funzionamento di una democrazia, ma non sono l'unico, sono un elemento necessario ma non sufficiente. E questo è un elemento di distinzione radicale rispetto alla teoria lingista dell della democrazia che conferiva come dire, azione politica, capacità di azione politica, agency, come si dice in inglese, solo alle elite politiche. Invece, secondo me, un regime democratico ha bisogno di risorse varie, delle risorse più disparate, materiali e immateriali, e di molteplici soggetti, incluse le elite politiche. Eh, però eh, questo è l'ultimo diciamo, punto non sempre ciò che è necessario secondo me le politiche sarebbero necessarie è possibile e quindi, e quindi oggi è molto difficile per una serie di ragioni che magari possiamo discutere adesso eh, far sì che queste elite politiche si affermino, si manifestino proprio un consenso, eccetera eccetera ecco ho finito ringraziamo Giulia grazie per, per l'intervento e chiederei se ci sono domande interventi prego ah, io partendo dal, dal titolo diciamo, che sono dato all'incontro Devo così, in prima battuta chiedere se c'è una riflessione sul su un ruolo che ha avuto diciamo, questo, questo concetto che si sta cercando di definire ancora a livello accademico, bisogna capire, nell'oligarchia nella costruzione della globalizzazione, nello sviluppo perlomeno della globalizzazione e se la globalizzazione è funzionale allo sviluppo stesso dell'oligarchia o alla difesa degli interessi della Foglie della Cioè, quale, se c'è un, un legame tra, sì. tra un rapporto, diciamo così, sì. Sì. un po' naturale tra le due cose, se la globalizzazione è diciamo, un sviluppo necessario dell'oligarchia in maniera tecnocratica, non dovrebbe essere sostanzialmente. Sì. Allora. Eh. Io direi così che, allora, nella, nella riflessione di Winters abbiamo per autori no. questo rapporto tra globalizzazione diciamo, e oligarchie eh, non è analizzato in modo adeguato, c'è qualche riferimento. Eh, ma lo dicevo in di parte anche nella relazione non, non è messo a fuoco in maniera adeguata eh, e quindi lì non si ritrova, secondo me, un'analisi del nesso tra globalizzazione e oligarchizzazione del mondo. E devo dire che non c'è, o comunque non c'è una riflessione, secondo me, soddisfacente da questo punto di vista, nemmeno nei lavori dei cosiddetti neorepubblicani. Mentre c'è qualcosa di più in Darduerale, nei, nei lavori marxisti più generali. Eh, qui poi sì. ecco. Quindi questo, questo è per quanto riguarda la letteratura che ho citato. Poi quello che ho tentato di fare io era in, in quel libro che si diceva, che, che si intitola Dopo le classi dirigenti. Sì, è di vedere che invece un rapporto tra la globalizzazione del mondo e l'oligarchizzazione del mondo, per certi c'è. Perché? Beh, la liberazione dei movimenti di capitale soprattutto e la formazione di quella che alcuni sociologi chiamano classe capitalistica internazionale. Eh, che è una classe, diciamo, in sé, probabilmente, ma non una classe per sé, cioè non è una classe che abbia una coscienza eh, così sviluppata, è una classe, diciamo, sicuramente che ha forti contraddizioni al proprio interno, che eh, so, confligge su vari punti, che però non confligge su un punto che indicava Winters, quello fondamentale, cioè la difesa delle proprie ricchezze. Qui effettivamente, secondo diciamo, me, questo nesso tra globalizzazione del capitale e oligarchizzazione dei sistemi politici c'è. Cioè, anche se le cose dovrebbero essere complicate ulteriormente, nel senso che. La globalizzazione, eh, diciamo, per vari motivi. Primo, io direi questo, non è la globalizzazione turcura che implica l'oligarchizzazione, ma è la globalizzazione diciamo, capitalistica, è la globalizzazione del capitale. Non è l'idea di globalizzazione, non è il fatto della globalizzazione come scambio culturale, come scambio politico, eccetera uno scambio commerciale, meno dire forse uno scambio finanziario, a implicare di per sé l'oligarchizzazione. È la forma capitalistica della globalizzazione che produce questo, questa forma di Quindi secondo me può essere pensato, diciamo, questo può essere anche un progetto politico o una forma di globalizzazione non capitalista in cui anche le nazioni avevano un loro ruolo, cioè, per certi versi uno potrebbe dire all'internazionalismo questa cosa fa, no lo so, sì, sì e no, e quindi questo, questo è un punto, ma l'altro punto secondo me è che la Globalizzazione capitalistica eh, è agita politicamente da soggetti diversi, ovviamente, no? perché certo la globalizzazione capitalista, ma lo vediamo adesso con la guerra, purtroppo eh, la politica di potenza sopravvive? Quindi mm. ora si parla ormai da vari anni in realtà, ma tanto più. La guerra, prima, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, adesso ancora di più con questa tragedia in Ucraina si parla di de-globalizzazione. Eh... Quindi questo no, però per dire che eh... certo la globalizzazione produce un'igatizzazione, ma è ovunque il mondo, ovunque allo stesso modo. Possiamo dire che in Cina e in Russia siamo di fronte a oligarchie allo stesso modo in cui le vediamo affermarsi nelle cosiddette liberate democrazie occidentali? Si ispirano a vicenda, me... nel senso un modello, un modello orientale, se vogliamo definirlo così, un modello occidentale, e me questo è un po' delineato che altro in ambito giuridico sì, su me si messo in coglione. Me. Infatti la domanda che trovano io sul, era con il mio riferimento in ambito giuridico, testi come eh, la globalizzazione dello specchio del diritto di Francesco Gargani, sì. che introduce anche appunto il concetto di lex mercatoria, cioè sì. prende, e che spiega come è un po' quello che accentava prima e anche il, il relatore che c'è stato stato, che diceva come c'è anche un'industria della cultura quella che partecipa a obiettivi diciamo così, economici, politici, di un certo tipo. una certa idea, di una certa filosofia politica, che poi lei riprende un concetto di oligarchia, che servono necessariamente a spianare il terreno. Francesco Gagliano, di cui un esponente, potremmo dire così, un insegnante, un professore che riprende un po' questi concetti. Mauro Rousseff dell'Università mm. di Trieste, che collabora anche con i due materie, il tipo di, di fenomeno giuridico, eh, anche lui ha scritto un libro sulla globalizzazione delle regole di geopolitica, politica, eh, dove sostanzialmente dice come la Cina per un certo periodo, dagli anni 80 in poi, mm. ha necessariamente dovuto attingere ai modelli giuridici europei e europei, poi americani nel senso che proprio venivano invitati eh, insegnanti, insomma, giuristi eminenti in Cina per strutturare proprio un modello giuridico favorevole allo sviluppo economico eh, che potesse appunto essere competitivo con il, il, il modello civiltà. Questo per dire, quali sono anche le fonti della domanda che vi ho posto, oh. su quello che cercavo di intuire. Per Quanto riguarda invece quello che ha detto adesso sulla deglobalizzazione, de questo è un aspetto secondo me particolare perché, se non sbaglio, l'anno scorso ad Davos, per la prima volta nel, insomma, nella storia economica degli, degli incontri che si, si svolgevano in quel forum lì, eh, è stato utilizzato il termine multilateralismo economico che fino all'epoca non c'era, perché c'era, almeno, come la posso vedere in anche io, una, una padronanza in ambito geopolitico del modello americano, anche del potere del dollaro. Se Quando con la pandemia si è iniziato invece proprio a intuire una necessità di non solo accettare un modello, come è, come è stato fino adesso, sostanzialmente, per secondo dopo con governo un modello economico, culturale, politico americano, famoso esportiamo la democrazia, cioè. eccetera, si è arrivati invece a intuire, secondo me, anche in maniera molto dichiarata, che quel modello lì è un po' più funzionale, perché c'è diciamo, un, contra un contrasto eh, evidente di due potenze che sono sostanzialmente a pari livello. E allora forse questa, diciamo così, questa esperienza Temporane, secondo me, di deglobalizzazione è anche un modo per imporre non un altro modello, ma comunque un dialogo. Potremmo dire così, cioè un conflitto necessario, sostanzialmente, un conflitto necessario per far, per far notare che la potenza alternativa c'è. Che diversamente se non ci fosse un conflitto, questa potenza non emergerebbe nella sua vera natura, sostanzialmente. Cioè solo attraverso il conflitto che si capisce chi è di fronte, no? ma per dirla la maniera terra-terra.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 sistemi occidentali che orientali si alimentano a vicenda, ma io non sono sicuro nel senso dell'oligarchia, o almeno bisogna intendersi che cosa, cosa, cosa vogliamo dire tramite questa parola. Francesco, faccio una parentesi. Eh, Francesco Melga, diciamo, dagli anni Ottanta in poi, sì. il modello economico diventa un modello di gruppo cioè dal, dal concetto di impresa, sì. diceva, ci sono da quel concetto di grandi imprese si passa a un concetto di un gruppo di imprese. Il gruppo di imprese è appunto per sua natura un gruppo eterogeneo che ha oggetti completamente differenti. Cioè c'è cioè, l'azionista, la sì, maggioranza che può avere, eh, diciamo così, azioni in, in imprese che fanno, so, sementi, macchinari, che sono chiaramente spazi del il mondo. Sì, certo, poi si parla appunto di imprese multinazionali, poi di imprese transnazionali che hanno una forma rete, che hanno una forma gerarchica, um, tutto il discorso della globalizzazione favorevole all'oligarchia. Ecco, sì, però diciamo, io i piani, cioè, un conto è dire eh, oriente e occidente sono partecipi di una globalizzazione capitalistica in cui le imprese quello di cerca il profitto privato a un ruolo fondamentale eccetera eccetera l'ex mercatoria diventa uno strumento così di imprescindibile eccetera omologazione di eh, nuovo questo può in parte funzionare no, non completamente o diciamo. sì. no, comunque che si forma una società di mercato mercato mondiale. Max. Però in che senso eh, tutti i paesi sarebbero dei paesi oligarchici? Allora, sì, secondo me, nel senso che indicavo prima e che io eh, suggerivo, cioè in questo senso generalissimo, che una minoranza comanda sempre su una maggioranza che non hai mai ma diretto di una maggioranza, come tale. Eh, quindi in questo senso, sì, eh, le divisioni del mondo tra un mondo buono, liberale un mondo cattivo, e liberale, diciamo, sono delle divisioni che lasciano un po' il trono, perché tutti questi sono leggi oligarchici. Ma possiamo dire se invece di la parola oligarchica diciamo direttamente plutocrazia che gli Stati Uniti, la Cina, la Russia sono tutti ugualmente plutocrazia, solo per il fatto che sono tutti paesi di mercato, solo per il fatto che in tutti i paesi c'è una sperequazione economica, perché ricordiamoci dal discorso di Hitler, non è la sperequazione economica come tale a trasformare un regime in un regime di gatti. Non è il fatto che esistano dei super ricchi, il punto è che questi super ricchi abbiano un potere politico, hanno una capacità di incidenza politica. Hanno questa incidenza in Russia? Hanno questa incidenza in Cina? Io credo di no. Anche queste, in... queste sanzioni che sono state fatte contro i eh, presunti oligarchi musulmani di cui si è parlato tanto in questi mesi. Ma l'oligarca è tale la misura in cui ha una capacità di influenza politica molto forte. Ora possiamo supporre che la stragrande maggioranza di questi, di questi oligarchi, che io definirei appunto dei super ricchi, non avessero interesse a che la guerra nascesse o che la guerra continuasse. Il fatto che fossero danneggiati dalla guerra che siano stati personalmente danneggiati anche diciamo, in misura aggregante. Ha fatto sì che Putin appunto, non dichiarasse guerra, che non continuasse la guerra, per, almeno per ora no, cioè, per ora diciamo, questi presunti oligati non si sono dimostrati cari. Quindi barossamente sono stati sanzionati per il fatto di essere stati troppo poco potenti, non troppo potenti, troppo poco potenti per non essere riusciti a contrastare la politica di Putin. No? Questo naturalmente non era così sotto Yeltsin, paradossalmente, forse sotto Yeltsin sì c'era una forma di governo plutocratica, la confusione che quella forma ha generato ha creato le premesse affinché Putin, che è stato nominato, diciamo, scelto da Yeltsin basso su suggerimento di questi famosi udiati, Bene, diciamo, quella situazione plutocratica si è trasformata proprio in una situazione direi autocratica. Cioè, oggi la Russia non è una plutocrazia, cioè il fatto che esistano i supervischi non la rende una plutocrazia. La rende forse sì un'economia squilibrata, ingiusta, ma l'oligarchia la plutocrazia è una cosa più specifica, una cosa più precisa. E per quanto riguarda la Cina, sì è anche vero, lì ci sono tanti super ricchi, ci sono tante imprese tecnologicamente avanzate, c'è una disparità territoriale e interpersonale molto, molto forte nella distribuzione della ricchezza. E I grandi imprenditori cinesi appunto possono Arricchirsi, possono produrre, dico ciò che vogliono, ma insomma, lavorare su, su, su, su settori che possono scegliere in, con una qualche libertà, con una certa libertà, sono anzi incoraggiati a farlo, a sviluppare la propria imprenditorialità, quindi diciamo anche il, il motore del profitto privato non è, non è certo contestato, anzi è incoraggiato, ripeto, no? possono godersi la vita come vogliono, ma possono andare contro gli obiettivi del partito, non possono reclamare un potere politico diretto contro il partito. Eh, no, forse no. <ride> e quindi diciamo, se questo è vero, allora si deve dire che, e questo Forte dei di, di discorsi di Winters, eccetera, al di là questioni nominalistiche, interessate a un certo punto, che eh, una esposizione diciamo, dei regimi liberali democratici alle plutocrazie è un problema serio, che deve essere affrontato e, e che porterebbe addirittura a una situazione diciamo, paradossale, in cui, questa è la tesi, peraltro, di Winters che va comunque diciamo, eccetera, Vabbè, non è pacifica, ma insomma lui sostiene che le autocrazie siano più a riparo dalle plutocrazie di quanto non lo siano le democrazie stesse. Un quadro un drammatico, eh, no? <ride> prego. Allora, vale, eh, no, volevo eh, congiungendo con quello che sì. ha detto, eh, niente, cioè, è anche vero per esempio che anche negli Stati Uniti se uno vuole cioè, dire Facebook eh, a chiudere Russia, non credo che fosse l'interesse di scoperta che farlo, Twitter ha chiuso oggi a domani il profilo di, di Trump, non credo che fosse un interesse commerciale strettamente farlo. Quindi c'è cioè, anche da chiedersi forse dove risiede effettivamente potete tenere queste eh, cioè, cioè, che poi è un po' poco, cioè, forse meno lineare me, come si immagina. Però volevo fare un'altra domanda che eh, cioè, mentre la pensavo mi, diciamo, già mi eh, un po' mi, mi gelavano, cioè, sai, senso, sì. che è un discorso che non, che non vorrei fare, che però razionalmente per alcuni elementi mi viene però da, da chiedere. Eh, cioè, Soprattutto invece a quello che è successo negli ultimi mesi, sì. uh, al caso per esempio um, cioè, noi ci siamo abituati in Europa, magari a pensare alla Germania, come un, pa un paese un capitalismo molto forte, e dove effettivamente magari i capitali tedeschi hanno un, diciamo, un grosso potere rispetto a quello che per esempio, in Italia. Sì. Uh, Allo stesso tempo arriva la guerra e improvvisamente tutta una serie di discorsi che sarebbero razionali per, per il chiedere tedesco saltano. mi scrivo due, ma non c'è un esempio tra tutti. Uh, e quindi quello che mi, chiedo, cioè, mi viene da chiedere è questo è, è problema. Uh, cioè, non è che perché uno dei problemi principali uh, specificati anche De della globalizzazione, la no? De globalizzazione è vista come un fatto, una nuova una fretta, con una maggior comportamentazione del mondo tra cinesi e stati, cioè sì. sì. so. però in generale non c'è il rischio che, magari, che attualmente soprattutto con un discorso come al fine, so, di classe cioè è, è, è, è, è, è sparinato, invece quello che può, che può più mettere in crisi l'oligarchia diciamo, sia un rinascere, un... Diciamo, un un rinascere, una nuova mentalità per il discorso del nazionalismo. una bella domanda. Cioè, lei dice in altre parole: allora, l'oligarchia è globale e quindi, diciamo, il modo per per buttare giù l'oligarchia è buttare giù la globalizzazione, cioè le condizioni che hanno permesso a questa oligarchia di affermarsi come tale. insomma. E non è uno spiccio a più. Beh, diciamo, così. adesso lo brutalizzate, diciamo, per capirci. Sì, questa, diciamo, è una, è una lettura possibile, eh, anche se io non sono totalmente convinto che, per esempio, Bisogna capirsi sempre che cosa vuol dire ogni piacere. Cioè, ora stiamo parlando della plutocrazia, fondamentalmente. No? Dicevamo che eh, diciamo, mettiamo pure che queste sanzioni, l'efficacia delle sanzioni per fermare la guerra, eh, testimoniano il fatto che poniamo la Russia non è un regime autocratico ma punto autocrati. Ma forse quando era meno integrato dal punto di vista della globalizzazione capitalistica era un regime invece più plutocratico, non meno plutocratico. Quindi diciamo, la deglobalizzazione non implica, secondo me, di per sé il contrasto alla plutocrazia, perché le plutocrazie si possono affermare anche all'interno di ambiti nazionali il caso russo ha diciamo, preso in questo senso, no? Cioè è un paese più plutocratico nei primi anni 90 che adesso. Quindi secondo me non è, non è sufficiente diciamo, questa, questa, questa strada diciamo, per semplificare i nazionalisti. Diciamo. Però certo, secondo me con onestà intellettuale bisogna dire che coglie un punto. E più che nazionalista, lì bisogna sviluppare il discorso ormai internazionalista appunto. Cioè, perché tutta, per esempio, tutte le prospettive di Winters, ma diciamo il picchettino, le famose tasse sul su capitale finanziario, cioè, però, presuppongono degli accordi. Cioè, me, il limite della prospettiva esclusivamente nazionalistica è questo. Cioè che, devi porre un problema di accordi, di vincoli internazionali di sempre, no? devi, devi rispondere a una visione globale appunto. quindi devi riuscire a trovare dei sistemi diciamo, di regolazione complessiva e, e quindi diciamo io rilancierei non, non nel senso nazionalista ma nel senso internazionalista nel senso che è necessario diciamo, lavorare a una serie di istituzioni di regole eccetera eccetera che cerchino di contrastare la formazione di queste e delle plutocrazie globali, ma anche non solo le plutocrazie, ma in generale la speculazione della ricchezza. Io non abbiamo parlato direttamente, ma indirettamente. No? Quello era il presupposto che le plutocrazie potessero affermare, Quindi tu devi contrastare non solo la plutocrazia, ma anche la distribuzione di quella ricchezza. E, e questo lo puoi fare, certo, su scala nazionale, ma lo puoi fare anche su scala, probabilmente, soprattutto su scala internazionale. Quindi direi così. Però, ti voglio, voglio sentire una breve invece. No, no, è semplicemente che uh, cioè, vedendo lo sparinamento del in generale, cioè per dire, noi sappiamo che ci sta un DAW. So. E qualcosa su un piano, ci sappiamo che prima nei macro tempi che abbiamo parlato, cioè, da, non abbiamo notizie di incontri partiti socialisti europei per dire su, su quello che sta succedendo, non abbiamo notizie di questo, cioè, che se l'ORO sta parlando di qualcosa. Cioè, mi sembra che abbiamo anche partida su dalla diciamo dal fatto che l'unico soggetto organizzato è proprio, diceva la signora cioè quello, sono cioè, cioè, per cui ripeto, cioè, forse, cioè, non è un auspicio, mi chiedo se non sia però l'elemento, cioè come cioè, il fascismo nasce anche sull'enorme paura che era eh, del, del capitalismo europeo, del progresso della, della, della, della, della, della rivoluzione russa. Sì. Attualmente non vedo questi, questi movimenti, un, un, un, cioè c'è una crisi del sistema dell'oligarchia, cioè solamente c'è una un crisi sociale diffusa. Beh, alcuni appunto, diciamo, le correnti più o globaliste, ma è proprio il nazionalismo che frammenta senso, sulle classi, le classi le proletarie, diciamo. Perché se tu non avessi quella frammentazione di nazionalista probabilmente avessi una... Sì. Ma, mi, te, non lo sto vedendo come un, uno strumento, se lo no. stato attuale eh, delle sì, cose l'elemento di fattura non sia quello che non... Cioè, se non esistono gli altri, questa è un po' anche la domanda. Sì. Sì. Sì. Sì. L'elemento di frattura, cioè, ma devi, devi sempre costruire a livello internazionale, cioè, cioè, basta un singolo paese a eliminare cioè, mettiamo pure diciamo, una strategia di deconnessione, come diceva San Viramino di un singolo paese o di un'area rispetto al resto del mondo e questo diciamo, riesce a scalfire in modo molto significativo l'oligarchia diciamo, cosiddetta globale non so, non credo non mi sembra proprio debolisce il paese questo è il problema eh, quindi tu devi avere una strategia internazionalista secondo me cioè, adesso stiamo parlando così molto Al di grosso diciamo. però eh... però sì non, non mi serve diciamo. anche se vedo il punto diciamo, vedo il problema e, e probabilmente sulla, sulla diagnosi ragioni tu cioè, su, su come adesso sono organizzati a un livello disorganizzati all'altro. Altre questioni. Se sì, non ci sono altre domande, Salutiamo, okay. Sì. Okay. Salutiamo Giulia e ringraziamo per... Grazie.